al podista amatore voluto non è sfuggito, o forse sì, la scarpa dei paradossi questa Under Armour Velocity Wind 2 rappresenta secondo me davvero un paradosso o forse anche più di uno, ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di 238 grammi, 26 mm nel tallone, 18 mm nell'avampiede Drop 8, come al solito il mio coniglio è molto interessato anche perché quando recensisco una scarpa dai colori sgargianti probabilmente se la vuole mangiare con il lancio delle velocity wind 2 ci sono una serie di paradossi in primo luogo stiamo parlando di una scarpa molto leggera e questo è sicuramente un bene ma al tempo stesso le aziende stanno alzando l'altezza dal suolo stiamo parlando di una scarpa relativamente dura un intersuolo flow sicuramente molto reattiva non credo che sia una scarpa che vi consenta di correre più velocemente dalla velocità del vento ma questo poi lo chiederemo ad andrea è una scarpa assolutamente molto flessibile oggi stiamo andando tutti verso la direzione di scarpe rigide è una scarpa che ha una tomaia fantastica poco spazio nell'avampiede paradossalmente tutte le aziende stanno aumentando lo spazio nell'avampiede ha un battistrada fantastico che consente di cambiare direzione in maniera molto rapida e secondo me sarà destinato a durare, come sempre dico, all'infinito ho apprezzato anche la linguetta cicciosa ma comunque racing i lacci piatti che secondo me non si slacciano così rapidamente questa tomaia che può essere utilizzata in tutte le condizioni, ma soprattutto ha una trasferibilità importante durante l'estate, è una scarpa dell'ulteriore paradosso perché è la prima prodotta in Vietnam nel gennaio 2022. Al tempo stesso, se la voleste provare, vi consiglio di utilizzare mezzo numero in più, se non addirittura un numero in più, perché questa scarpa è davvero molto stretta. L'ultimo paradosso è che questa scarpa contiene il Bluetooth, che quindi consentirebbe ai neofiti, di essere utilizzata per eh, avere a disposizione dei dati che probabilmente non possono avere perché molto probabilmente non avranno comprato l'orologio gps di ultima generazione al tempo stesso però questa scarpa è soltanto pensata per podisti amatori evoluti che di conseguenza del bluetooth non hanno necessariamente bisogno ho incontrato il pro de podista qualche giorno fa dal campo di Garbagnate sentiamo cosa ci ha raccontato voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale Sarebbe davvero gustoso. Farò la recensione della versione 3 soltanto se questo video raggiungerà le 5.000 views. Come al solito, però, vado a bermi in coffee. Ciao, Andrea. Siamo arrivati finalmente alla recensione completa delle Velocity 2 di Velocity Wind 2 di Under Armour. Cosa ne pensi di questa scarpa e come mai non l'hai messa? Non l'abbiamo messa. Nelle, nella classifica delle prime 5 scarpe senza fibra di carbonio te la lancio nel frattempo la, no, se la lanci così va a finire di là Ah, ah sono messo su questa sedia qua che si sta per sfondare male di comprare sedie nuove da, da youtuber Max ciao a tutti, non l'abbiamo messa in classifica fondamentalmente perché ci sono scarpe che secondo noi sono più prestanti però la verità è che, che ci poteva stare tranquillamente. Sesta, settima, non lo so, è sicuramente una scarpa per correre forte, è più una scarpa per atleti che amano le scarpe dure eh, fondamentalmente. Io alleno a basket da una vita e devo dire che quando ti ho detto assomiglia alle scarpe da basket, l'altro giorno c'erano le ragazze che, che seguo che avevano su una pratica di la guardavo e non si discostano molto da quelle di basket. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? A chi gioca a basket? <ride> no, scherzo. Guarda, scusami, per ritornare al basket si, si fletta anche poco. La prerogativa della scarpa da basket è che nei cambi di direzione non si deve flettere lateralmente e questa in effetti è abbastanza duretta. Sono scarpe, secondo me, che vanno bene su atleti che pesano poco e anche su atleti che pesano un pochino di più. Tutto questo perché la mescola comunque è dura Uh, fa correre forte gli atleti leggeri e sostiene abbastanza gli atleti pesanti. Quindi secondo me è una scarpa un po' per tutti, sicuramente per i lavori da lento svelto, fartlek al medio barra ripetuta. Per quali distanze le utilizzeresti considerando che sono comunque davvero molto leggere? come volume totale terrei quello del medio di 12 km sulle ripetute corte fondamentalmente il tempo dell'anamento è una scarpa che, che dopo stanca sotto diciamo che ti fa spingere bene e forte quindi meglio per pochi volumi invece a livello di ritmi per quali ritmi le utilizzeresti e le spingeresti anche a correre sotto i famosi 3 al chilometro Non è che sotto il 3 al km, chilometro 3 km ci porto poche scarpe faccio fatica a non andare sotto 3 al chilometro in generale e... beh ma te lo chiedo perché eh, si chiama velocity wind quindi voglio dire se non sono loro le più veloci nel vento eh. ma anche sotto i 3,30 per dire per le, le ripetute più corte ha una buona risposta perché la mescola dura però secondo me non è una scarpa velocissima una vecchia 2 secondo me è fatta bene lavori al medio farla che secondo me ci sguazza sto pensando anche a fare dei 400 in pista secondo me sono super non a correre dei 3.000 in 9 minuti. Invece Andrea a livello di peso del podista amatore questa scarpa pesa se non ricordo male, 238 grammi, a livello di, del peso del polistamatore cosa ne pensi? No, te l'ho detto, secondo me atleti leggeri la possono usare tranquillamente e si troveranno bene gli atleti un pochino più pesanti anche perché la scarpa comunque non, non sprofonda e per assurdo un atleta pesante la, la renderebbe più morbida perché la, la schiaccia un pochino di più e sono sicuro che si possono trovare bene è, diciamo sempre il solito problema uno che pesa 80 kg che usa sta scarpa a parte che secondo me deve usare sotto i 4,30 e rischia di farla durare ben poco invece a livello di tomaia ma soprattutto di calzata cosa dici stesso numero o mezzo numero o addirittura un numero in più chi compra questa scarpa la compra perché è stretta io fondamentalmente prenderei mezzo numero in più almeno è da provare da, da sentirsela al piede ultimamente o oh, che sto diventando anziano o altro cerco più comodità nella scarpa anche se è una scarpa racing quindi per cui andrei del, almeno del mezzo numero in più ripeto è da provare un attimino un numero in più rischia di diventare troppo lunga in punta il problema tra virgolette è che fascia molto e quindi uno vuole più spazio in avampiede ma lo va a cercare lunghezza e invece dovrebbe cercare larghezza sarebbe da prendere la versione wide se esistesse invece Andrea a livello di intersuola cosa ne pensi di questa intersuola flow e secondo te è stabile anche grazie al fatto che comunque il tallone è abbastanza diciamo, bloccato andiamo per punti intersuola classica secondo me è un'intersuola di 4-5 anni fa diciamo. Mi ricordava la di Prene di Adidas o in generale le, le Mizuno le rider o le ultima, ecco, le, le, la Mizuno ultima 6 per dire era molto simile come durezza di intersuola. È una scarpa molto stabile, ha una bella impronta, bella larga ed è dura, quindi sì, è molto stabile, poi guarda qua in questa zona c'è tanto materiale che sale. Per i livi pronatori secondo me va benissimo, per i pronatori severi ma eh, leggeri di peso va bene lo stesso secondo me. Invece Andrea a livello di battistrada, a parte il fatto che è un battistrada bianco, cosa ne pensi del grip e secondo te ti facilita nei cambi di direzione che di fatto è uno degli aspetti assolutamente... Eh, della casa Under Armour, cosa ne pensi? Il battistrada è davvero particolare perché non è um, con la gomma vulcanizzata, no? È tutto, tutto bello morbido e um, sembra... un io ho detto che se fosse stato tutto lì ci sarebbe stato uguale perché avrebbe fatto come le gomme della Formula 1. È davvero tanto morbido Sembra che non si consumi neanche troppo e, quindi, e ha un ottimo grip a terra. Non so se nero avrebbe avuto lo stesso. Secondo te Andrea qual è la durata di questa scarpa? Ma, eh, durata secondo me è tanta perché è una scarpa da lavori ma ha un'intersuola bella dura quindi secondo me Uh, no, dura di più dei 400-500 km secondo me anche lei potrebbe arrivare agli 800 passato da una scarpa per lavori a fine vita una scarpa per i, i lenti invece Andrea quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa? il primo pregio assolutamente che ha la, la suola bianca pregi secondo me è che è una scarpa che adesso è un un po fuori dal mercato quindi se uno vuole tra un ritorno al passato gli piacevano delle scarpe un po' più dure, reattive, date da, da un po' dalla durezza del suolo. questa qua è una scarpa che fa per loro un altro pregio a me piacevano sono belle zarre eh, quindi direi un altro pregio secondo me, il pregio che mi piace tanto è il battistrada come dicevo prima che è molto morbido e grippante in pista fa un ottimo, un ottimo grip difetti è lo stesso pregio che potrebbe essere per qualcuno per me è un difetto che l'intersuola è davvero tanto dura invece ultima domanda abbiamo testato l'anno scorso le velocity wind 1 le macchine 2 quest'anno abbiamo testato le velocity wind 2 quando faremo invece la recensione delle macchine 3 e non lo so, di solito sei te che fai gli acquisti, quindi lo dovresti dire, te questo va bene. Grazie, Andrea. Stay strong, keep running. Iscrivetevi al canale, noi andiamo a berci un coffee. e Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, e. e... Io ho bisogno di caffè e Max ha bisogno di caffè per prendere le scarpe nuove ragazzi. Eh, un po' latitano e intanto vi ringraziamo per quelli che arrivano. Eh, altra cosa, chi le ha provate, sono curioso di sapere cosa ne pensa. Grazie, ciao. Ciao.